Siamo con l'ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia. Nel giorno di una conferenza stampa in cui il governo del Venezuela ha portato le proprie ragioni per far conoscere la realtà del proprio paese, eh, qui in Italia il Venezuela viene descritto come nel pieno di una guerra civile. È in corso una guerra civile in Venezuela, ambasciatore? No, la hemos detenido. Non c'è una guerra civile in Venezuela, l'abbiamo la fermata la perché il vogliamo attuare il nostro processo politico in pace. L'Assemblea la Costituente è una si risposta si a, si a si questa guerra civile ed è una proposta di pace. La civile, per, la per attraverso la, si la si Costituente si vogliamo discutere i problemi del Venezuela non, non con le armi con ma con le, con le, le idee. Le immagini che vengono distribuite dai media internazionali sono immagini di rivolte eh, diffuse in tutto il paese, di violenze. E la situazione è questa in Venezuela o è diversa? È diversa. La campagna comunicazionale. In Venezuela internazionale la situazione è diversa: la campagna mediatica internazionale vuole far vedere un Venezuela che è in continua rivolta ma in realtà eh, soltanto in nove, eh, dei 30, 9 dei 135 de 3, municipi de 3, che conformano a Venezuela, municipi si, eh, stato stato stato e, il Venezuela si stanno verificando questi atti violenti. È importante sottolineare che in questi municipi, municipi alcun eh, alcun in cui si svolgono anche le, anche le, eh, gli, gli atti violenti un sono un governati da un sindaco e da un governatore che appartiene all'opposizione, dove vive quella classe più ricca del Venezuela. C'è anche da sottolineare che è un, in questi municipi il metro quadro di terreno è quello che costa di più in America Latina. L'opposizione sostiene che voi avete convocato la Costituente perché avete perso le elezioni legislative, è per questo che lo avete fatto? La elezione legislativa è le elezioni legislative eh, si si si sono state fatte nel 2015, si si mentre l'assemblea costituente è stata convocata nel 2017, la, questa è la prima risposta. In secondo potere, luogo potere il potere dell'opposizione nel Parlamento, parlamento è, è stato utilizzato fino adesso soltanto per eh, distruggere il governo di Maduro, addirittura quando si è insediato nel Parlamento l'opposizione hanno... Ha anche dato una, un, hanno fissato una data per la caduta di, di Maduro, ovvero che sarebbe avvenuta dai, nei sei mesi successivi. E in seguito, um, dopo aver voluto il dialogo, l'opposizione ha rotto questo dialogo. Noi abbiamo trovato i tre ex presidenti, abbiamo, abbiamo coinvolto Nasur, il Papa. Ma eh, nonostante tutti i nostri sforzi l'opposizione eh, si è ritirata dalla, dal dialogo eh, pensando che il Paese sarebbe caduto nel caos e nella ruina, ma eh, invece il governo ha deciso di convocare il potere originario per risolvere questi problemi. Inoltre ha decretato anche le elezioni ehm, ehm, ehm, ehm, dei governatori dei eh, pensate, sindaci che avverranno nel dicembre pensate, di, del 2017. Cambio, È molto importante sottolineare che l'opposizione non vuole le elezioni, non vuole il dialogo e non vuole la Costituente non vuole arrivare al governo per una via elettorale e non vuole farlo attraverso la Costituzione del 1999 che non permette di privatizzare il petrolio, appunto quella che sta succedendo la guerra per il petrolio. è è segnalarlo, non chiede elezioni, non quiere dialogo, non chiede il Costituzione, non quiere arrivare al governo per la via elettorale, perché a loro la Costituzione le estorba. La constitución de 1999 es una constitución que no permite privatizar el petróleo. Y lo que hay detrás de nosotros es una guerra por el petróleo. ¿Quién vuole mettere le manos sul su petróleo de Venezuela? La EXO, especialmente la EXO moy. Pero ellas son siete hermanas y en este momento tienen un alto funcionario en el gobierno de los Estados Unidos. La ExxonMobil è, è l'impresa che vuole il petrolio, insieme a. In cui. È presente un altro funzionario del governo degli Stati Uniti. L'intenzione è quella di aggredire il Venezuela per ottenere il petrolio, l'oro, il ferro, le, le acque, il coca e il letto, però le risorse presenti nel Venezuela. Ma eh, purtroppo queste. Queste intenzioni si sono scontrate con un popolo che è cosciente del proprio destino, non con un governo, ma con un popolo che è molto cosciente. Il governo è circostanziale, mentre la coscienza del popolo è più permanente. La guerra che loro stanno mandando avanti contro il Venezuela non avrà successo e non riuscirà a vincere. Questa guerra contro il Venezuela non avrà esito. Non essere possibile che la concreten con una vittoria. Lei nella conferenza stampa ha fatto riferimento alla Russia, alla Cina, ad altri paesi che non accettano questa aggressione al Venezuela, quindi non siete soli neanche sul piano internazionale. Non siamo soli. Non siamo soli perché il mondo lasciò essere patrimonio degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, dopo de la caduta del muro di de Berlino, si convirtono in un esercizio del mondo. Poi venne la guerra fría e ora dopo de la guerra fria si è dato conto che perdono. Il Venezuela non è sola, eh, gli Stati, Stati Uniti un eh, a seguito della caduta del muro di Berlino per sono diventati un paese del genere, Polizia. successivamente c'è stata la guerra fredda e, e a seguito della guerra fredda si sono resi conto che hanno perso il loro il il controllo sul mondo in questo momento eh, si stanno giocando ruolo, nel scenario geopolitico il ruolo economico, la Cina e dal punto di vista politico e diplomatico la Russia. Gli Stati Uniti come paese e come capitalismo hanno entrato in un processo di decadenza e di crisi e, e questo si, eh, si vede nel, nel fatto che gli Stati Uniti non riescono a trovare delle risposte ai problemi del mondo. Per questo, eh, Trump ha eh, dichiarato che gli unici problemi che esistono sono quelli degli Stati Uniti e appunto si sta dedicando a risolvere quei problemi e per questo ha messo in, in profonda difficoltà le relazioni che ha con l'Europa, con la Russia e con l'America Latina la, Il Venezuela ha una politica che, eh, che appunto si è eh, basata sul, sul petrolio e quindi c'è questa certezza che nei momenti critici e avremo sempre l'appoggio della Cina, della Russia e di altri paesi del Medio Oriente. Noi abbiamo una politica ampia con il petrolio e questa politica ci ha permesso di avere certezza che nei momenti più critici andremo a avere la mano tendita di Cina, di Russia e di alcuni paesi del Medio Oriente. Lei ha detto che chi si ribella in Venezuela, soprattutto... O le classi più ricche, le parti più potenti della società, che in Venezuela c'è in realtà una libertà di stampa perché gran parte della stampa è nelle mani dell'opposizione e, e che della parte del popolo vengono strumentalizzate, anche pagate per stare in piazza e fare gli scontri con la polizia. Però eh, il governo di Venezuela non ha fatto nessun errore, cioè non c'è nessun problema en el gobierno que después Chávez ha preso en mano el destino de Venezuela? Sí, todos los gobiernos cometen errores. Y el nuestro no es una excepción. En el caso incluso del presidente Maduro, non tenia... Tutti i governi commettono degli errori e il nostro non è un'eccezione. Il presidente Maduro nel momento in cui ha assunto la Presidenza della Repubblica del Venezuela non aveva la stessa esperienza di Chavez. Il Venezuela vive in delle circostanze profondamente complesse, innanzitutto perché è un produttore di petrolio e poi perché Chavez ha creato in America Latina un movimento di ricerca dell'identità, dei valori e della sovranità dei popoli gli Stati Uniti hanno cercato di rompere questo processo, quelli che si vengono chiamati cicli ciclo storici progressisti e quando mh, ha visto, si è reso conto che non poteva rompere tramite la democrazia ha, ehm, ha, ha, dato vita, ha, ha creato dei colpi di Stato come è successo in Honduras e in Paraguay. E il, il, il, soltanto in Argentina, con Macri, si è avuto un'elezione, ma che sono state vinte con una, una percentuale davvero insignificante. In Brasile, quindi, la situazione è esclusiva, in Argentina anche, in Colombia anche. In Venezuela vogliono renderla esclusiva. Ma eh, tutto ciò crea un nuovo schema geopolitico. Ma l'America Latina non non sarà più il giardinetto degli Stati Uniti e non tornerà mai più ad esserlo. I diritti sociali che il popolo ha conquistato rimarranno tali e non verranno sostituiti. E per ultimo, oggi avete fatto una conferenza stampa per parlare ai media italiani ma anche al popolo italiano. Che cosa vuole dire al popolo italiano, a chi ci ascolta e a ci guarda? Che vea l'esempio dell'America Latina, che non lo olvide, che las il consiglio che do all'Italia è quello di guardare eh, all'America Latina come un esempio. Il, eh, I cambiamenti sociali eh, devono guardare appunto i nostri cambiamenti sociali per poter migliorare e possibilmente per non perdere le conquiste che già l'Europa ha fatto. Non c'è altra forma che se non quella di ascoltare il popolo. e Non bisogna delegare funzio alle funzioni del popolo a dei dirigenti e dei funzionari. E consiglio quindi di guardare all'esempio dei, dei processi di eh, di Morales dell'Ecuador, di Cuba, del Venezuela. E guardare attentamente all'esperienza latinoamericana, perché possibilmente l'America Latina sta sfruttando al meglio l'esperienza l'eredità che l'Europa gli, gli ha trasmesso.